Buonasera, benvenuti al secondo appuntamento con Guglielmo Tell, elezioni europee. Ieri sera avete visto il confronto fra sei rappresentanti delle liste, che eh, si presentano, delle 12 liste che si presentano al voto il 25 maggio prossimo nella circoscrizione nord-est, circoscrizione alla quale appartengono quattro regioni, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Oggi dovremo avere i rappresentanti delle altre sei liste, che non è accaduto, ma poi fra poco Stefano Ravaioli ve li presenterà e vi spiegherà anche quali decisioni ci sono state e le ragioni. Il 25 maggio, dunque, prossimo, gli italiani andranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti all'interno del Parlamento europeo. È un voto importante perché... Dalle politiche del Parlamento, insieme al Consiglio europeo e della Commissione dipendono molte delle politiche nazionali in Italia, quindi è un voto importante. Queste elezioni poi presentano diversi elementi di novità. Abbiamo già anticipato ieri una, e cioè un voto con una triplice preferenza di genere, nel senso che per rinforzare a livello di rappresentanti italiani, 73 eurodeputati che l'Italia deve mandare al Parlamento europeo, per rinforzare la presenza femminile, è stata inserita una norma per cui delle tre preferenze una deve essere almeno di genere diverso quindi per candidati uomini, candidato donna almeno ci dovrà essere questa parità se non si segue questa norma la terza preferenza viene annullata e poi c'è un'altra importante novità e cioè dall'esito del voto dipenderà anche l'elezione del Presidente della Commissione Europea che è un po' diciamo, l'istituzione più importante politicamente delle istituzioni che governano l'Unione Europea, nel senso che non sarà soltanto scelto diciamo, dai governi come nelle precedenti legislature, ma ehm, dipenderà moltissimo anche dall'esito del voto, tant'è che diversi partiti nei raggruppamenti diciamo politici del parlamento europeo hanno dato delle indicazioni anche sui loro candidati alla presidenza della commissione europea eh, presidente della commissione che d'ora in avanti dovrà anche rispondere oltre che ai governi degli stati nazionali 28 stati nazionali che compongono l'unione europea al parlamento europeo Quindi ecco perché il voto europeo è importante poi adesso entreremo diciamo, nel vivo del, dei programmi, delle liste dei candidati che sono qui presenti e che Stefano Ravaioli ci presenta. Buonasera anche da parte mia, dunque eh, vediamo eh, i quattro candidati che avete già cominciato a vedere, ve li eh, presento uno per uno eh, partendo dalla mia sinistra, alla mia sinistra appunto Thomas Bastianel che è il eh, candidato al Parlamento europeo per scelta europea che appunto eh, ospitiamo, eh, vive attualmente a Padova, lavora nell'area pianificazione e studi della fondazione Cariparo, cioè la cassa di risparmio Padova Erovigo, si occupa di eh, progetti nel sociale, nella ricerca scientifica e nell'ambiente è anche presidente e cofondatore dell'associazione Innesti Sociali è stato nella direzione regionale di fare per fermare il declino e alla sua prima esperienza di candidatura politica ha fatto per un po' anche il ciclista nel settore agonistico e chissà se questo potrà aiutarlo appunto nella corsa all'Europa battuta scontata ma inevitabile eh, accanto a lui Sabrina Freda Sabrina Freda è segretario regionale dell'Italia dei Valori Emilia Romagna è nata a Napoli Vive a Piacenza, è ingegnere e architetto, dal 2007 al 2009 è stata assessore alla riqualificazione urbana, commercio e marketing urbano al comune di Piacenza, poi ha ricoperto l'incarico di assessore all'ambiente della regione Emilia Romagna dal 10 maggio 2010 al 6 settembre 2013. Ancora Cristiano Zanella rappresenta il Movimento 5 Stelle, ha 43 anni, è un dottore commercialista e revisore legale, vive a Trento con la famiglia, si è candidato per il Movimento 5 Stelle alle politiche del 2012 per il Senato nel collegio di Trento e nel 2013 sempre a Trento alle elezioni provinciali e ora tenta l'avventura delle europee. Infine, ultimo ma non ultimo, ovviamente Fabio Filippi, eh, reggiano di nascita, ingegnere, sposato, tre figli, ha fatto il libro professionista fino al 2000, 2000. sostanzialmente ha aderito nel frattempo al movimento politico di Silvio Berlusconi, Forza Italia è stato uno dei primi, primi da quello che ho letto, nel 2000 elezioni regionali, diventa consigliere regionale, lo è attualmente, è vicepresidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e anche membro della commissione territorio. Evidentemente per avere il quadro completo non possiamo eh, dimenticare di aggiungere che Uh, due uh, forze politiche non hanno uh, potuto partecipare così c'è stato Uh, scritto dalle uh, rispettive uh, direzioni, non hanno potuto partecipare a questo uh, confronto, sono il Partito Democratico e il uh, Zutiroler Fox Partei. Il Partito Democratico ieri sera ci ha inviato una mail dicendo siamo spiacenti di comunicarvi che a causa degli impegni precedentemente assunti ed eventi concomitanti nessuno dei candidati del Partito Democratico appunto, potrà essere presente domani in trasmissione. Mentre il 9 maggio scorso dal City Roller Force Parti eh, mi è arrivata una mail in cui si diceva che l'onorevole Dorfman, che è il parlamentare europeo uscente dell'SVP, eh, ringrazia per l'invito ma purtroppo non può essere presente questo è il motivo per cui siamo in quattro. Sei domande abbiamo fatto ieri sera ai sei candidati presenti qui in studio, sei domande più o meno faremo anche questa sera ai nostri candidati presenti e, eh, abbiamo detto, per cominciare, per sciogliere un po' il ghiaccio e nello stesso tempo anche per dare loro la possibilità di presentare in sintesi i programmi, la lista che rappresentano, ehm, partiamo come ieri sera da una domanda che sembra facile e facile. Eh, facciamo riferimento diciamo, al fatto che eh, l'Italia, che è uno dei paesi fondatori della loro comunità europea, da cui è partita l'Unione Europea, la prima forma, il primo nucleo dell'Unione Europea, anche in Italia spira forte il vento dell'euroscetticismo. Eh, sembra quasi che siano dimenticate le ragioni e gli obiettivi di questa formazione, di questo processo lento, se vogliamo, ma importante, verso l'integrazione e l'allargamento ecco, dell'Unione Europea. La pace sicuramente, l'allargamento dei diritti civili, politici, umani nei paesi dell'Europa era tra i fondamenti, diciamo, tra le fondamentali ragioni di, questa, eh, di questo processo di integrazione e di unione. Adesso sembra che le ragioni siano venute meno. Certamente Oggi non tutti credono e si battono per gli Stati Uniti d'Europa. Allora partiamo dal rappresentante di scelta europea e chiediamo che cosa ne pensa lei e la sua lista. Sì, allora guardi, noi come scelta europea appunto già nel nome indichiamo la direzione verso cui andiamo e quindi verso uh, una posizione favorevole all'Europa, certo l'Europa così com'è non, non ci va del tutto bene e noi siamo per un'Europa che ispiri fiducia e non timore, è vero che quando è nata più di 50 anni fa l'idea di Europa, l'idea degli Stati Uniti d'Europa, eh, voleva perseguire l'unione dei popoli un, un, un periodo di, di pace e duraturo e in parte ci, ci si è anche riuscito, poi però fin dall'inizio hanno prevalso logiche di tipo economico dalla nascita della ceca, del carbone e dell'acciaio fino ad arrivare ai nostri giorni con l'euro e la banca centrale europea noi crediamo che sia importante riavviare il processo di eh, unificazione e integrazione europea che prima di tutto deve essere un processo culturale e che quindi che, eh, riproponga l'idea di una coscienza collettiva europea di valori condivisi in questo senso siamo favorevoli alla ripresa del processo per l'adozione della Costituzione europea che è stato più volte... Eh, messo in atto, ma che non è mai riuscito ad arrivare a compimento. Bene, per questa domanda un minuto. Sabina Fredi, Italia dei valori. Io sono d'accordo eh, su quello che si diceva, sia all'Europa, ma eh, non all'Europa così come la conosciamo oggi. Ma non credo che questo cambiamento eh, sia alla portata solo di chi eh, poi sarà eletto in Europa. Io credo che... Ehm, Ogni Stato deve riuscire a fare la propria parte per riuscire a far parte davvero di un progetto europeo. Quindi mh, riuscire a dare voce, anche chiaramente dal livello centrale, a quelle che sono le istanze del territorio. I cittadini sono disaffezionati all'idea dell'Europa perché sentono che l'Europa non dà le risposte che cercano. È questo che bisogna riuscire a cambiare, bisogna fare in modo di accorciare il canale di comunicazione e renderlo più efficace per fare in modo che l'Europa dia delle risposte. Allora l'euroscetticismo non avrà più motivo di essere. Mm. Movimento 5 Stelle sentiamo l'esigenza di maggiore partecipazione. Ecco su questo Stati Uniti d'Europa sì, no? Che cosa... certo, Contrariamente a quanto fanno passare i media, il Movimento 5 Stelle è per un'Europa, per un'Europa dei popoli, per le comunità, una comunità di popoli. Noi anche come candidati siamo tutti relativamente giovani, abbiamo trascorso eh, periodi di studio all'estero. Io sono stato in Inghilterra un anno con il primo ciclo dell'Erasmus e eh, ho anche partecipato ai congressi a Maastricht, proprio quando si parlava di trattato di Maastricht, di unione europea. e eh, È stata disattesa però questa speranza di unione. Adesso abbiamo un'Europa che è in mano alla finanza e la, eh, alle banche, una banca centrale privata, e eh, un'Europa che chiede sacrifici inutili ai popoli sovrani come gli italiani, ad esempio noi siamo per l'abolizione completa del fiscal compact che nei prossimi vent'anni ci chiederà sacrifici per 50 miliardi di euro per rientrare dal debito, abbiamo parlato di IMU per 4 miliardi per un anno e adesso come facciamo? 50 miliardi all'anno eh, di sacrifici verranno sicuramente tagliati le, le spese di sanità e welfare certo. e sicuramente non gli sprechi i privilegi ci entreremo fra poco abbiamo capito comunque stati uniti d'europa sì mi sembra certo anzi siamo proprio eh. molto, molto sì, sì, convinti certo, i sostenitori filippi forza italia sì, ma intanto io mi stupisco come mai non sia presente l'esponente della sinistra perché abitano qua eh, perché volevo capire da loro come mai negli anni 50-57, quando è nata l'Europa, eh, la sinistra era sempre contraria all'Europa. Poi adesso che noi di centrodestra dubitiamo di questa nuova Europa, questa Europa che impoverisce le famiglie, la sinistra è totalmente favorevole a questa Europa che affama il popolo. Quindi è vero quel concetto che dove c'è povertà c'è più sinistra. Noi vogliamo che la gente stia bene, quindi vogliamo un'Europa più vicina ai popoli, un'Europa più lontana dalle banche. Vogliamo un'Europa meno germanocentrica. La Merkel comanda troppo, a noi non sta bene questa Europa e io sono per concordare assieme alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, a tutti i paesi, concordare una politica diversa, perché stiamo affamando i nostri popoli a favore di uno stato soltanto Scusi, e questo non va bene. che ormai fanno sempre a Italia, ma che ha senso e cioè siete all'interno, però voi la Germania di Angela Merkel e quindi dello stesso partito europeo cioè il partito popolare europeo guardi non è detto che noi torniamo con il partito popolare europeo se sarà governato dalla Merkel noi potremmo andare anche con i conservatori inglesi quindi questa cosa non è detta certo la Merkel non ci va bene e ci va ancora meno bene Sulze, il capo Schulz che può essere di sinistra ma uno di sinistra tedesco è peggio che l'estrema destra italiana abbiamo capito allora, allora eh, affrontiamo quindi un secondo tema, un tema che come dire, oltre ad appartenere al dibattito politico quasi quotidiano eh, riguardo alle potenzialità eh, dell'Europa è tornato purtroppo di, di attualità dopo quello che è accaduto tra la Libia e eh, la Sicilia con eh, nuovi barconi della disperazione, con nuovo naufragio, con nuovi soccorsi riusciti fino a un certo eh, punto, cioè il tema dell'immigrazione. Eh, eh, ogni giorno, ormai eh, quando accadono questi fatti, si dice che l'Europa dovrebbe essere più vicina all'Italia in questo tipo di politiche, ci dovrebbe essere più Europa eh, a gestire collettivamente questi eh, temi. Ci sono delle proposte, quali sono le vostre eh, opinioni su questo argomento? Comincerei da eh, Cristiano Zanella, Movimento 5 Stelle. Intanto non c'è un problema dell'immigrazione, c'è un fenomeno dell'immigrazione, c'è sempre stata, noi siamo immigrati negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, perciò è, è diciamo, un qualcosa con cui dobbiamo convivere. E noi siamo lasciati soli come Italia, siamo in una posizione geografica un po' sfavorita perché siamo proprio il ponte tra l'Africa e, e l'Europa e allora è il primo punto di attracco, se guardiamo però adesso il fenomeno siamo solo un ponte, cioè, gli immigrati tendono poi a sparire dall'Italia e andare poi nei luoghi dove c'è più lavoro, se ci sono più possibilità. E ovviamente noi dobbiamo andare in Europa, dire che è un problema europeo non solo italiano, dobbiamo però tenere presente anche che ci sono delle situazioni di immigrazione e sono dovute a guerre e ci sono delle, dobbiamo tenere presente anche che l'asilo politico è doveroso per noi come popolo concederlo. D'altra parte ci sono dei flussi che dovrebbero essere regolati e nella mia idea un po' dovrebbe essere come fa l'Australia. Ah, L'Australia per il permesso di lavoro ci sono delle regole restrittive, delle regole che bisogna seguire, per non proprio portare... Ecco, ma se posso, solo sì. per aggiungere un elemento, c'è cioè il tema però sempre degli sbarchi, cioè di chi, eh, a prescindere dal lavoro, ma per disperazione eh, viene sulle nostre Beh, qui bisogna... coste. Come va affrontato questo tema? Beh, qui Perché bisogna coinvolgere grande... tutti gli stati e ognuno deve prendersi carico della propria parte di, di persone che cercano, hanno una speranza di vita migliore, non possiamo ignorarlo sicuramente, se respingerli eh, nelle coste dell'Africa, questo umanamente anche impossibile e inaccettabile.